Allora, adesso abbiamo la nostra Jessica che apre il microfono. Ciao. Ciao Jessica, ciao Jessica e grazie di essere qui. Allora, voglio chiederti proprio anche a te cosa ci puoi dire a livello della tua trasformazione un piccolo e un grande risultato che hai raggiunto nel tuo percorso. Allora, il mio percorso con Patrizia è cominciato all'incirca un anno e mezzo fa. e Visto che ne parlavamo prima, eh, avevo già intenzione di condividere proprio questa cosa, e quindi il tempo. Io avevo un grandissimo problema col tempo. Eh, voi direte, ma vabbè, sembri così giovane. Sì, infatti. Eh, il problema è che il mio problema col tempo è cominciato quando avevo nove anni. E eh, Quindi esattamente l'ultimo giorno della scuola elementare, io mi sono sentita vecchia, cioè mi sono proprio detta ok, oggi la mia vita è finita, perché da oggi iniziano le responsabilità. E io da quel giorno ho cominciato a morire, piano piano, e, e ho sempre avuto paura del tempo, quindi ogni momento che passava, secondo me era proprio, era, era perso. Io andavo in panico, tant'è che non riuscivo a godermi nulla della vita, perché ogni momento bello, anche i momenti belli, e non riuscivo a goderne la bellezza e la gioia perché pensavo quando sarebbero finiti. E quindi in questo modo ovviamente la vita era, era terribile. Quando ho conosciuto Patrizia, è proprio una delle prime cose su cui ho lavorato, e ho capito, cioè ho capito proprio che così non poteva funzionare e ho capito che doveva essere completamente diverso l'approccio. E quindi ho proprio cominciato a vivere giorno per giorno che sembra una cavolata ma è davvero una svolta ho capito l'importanza di non guardare avanti certo uno deve avere dei progetti deve avere degli obiettivi ma di non perdersi nell'angoscia di quello che sarà e di quello che farò domani e di quando arriva questa cosa bella che aspetto e ho capito che non potevo vivere con l'aspettare qualcosa di bello che sarebbe arrivato, perché nel momento in cui arrivava, non tanto non me lo sarei goduta. E quindi ho imparato a vivere, ho imparato a vivere il presente, e a godere delle piccole cose, quello che succede ogni giorno, ogni mio piccolo traguardo, è diventato motivo di gioia per me. E in questo modo è davvero cambiato tanto. E questo possiamo dire che io mi ero addirittura dimenticata che questo era il mio problema. Mi è venuto in mente in realtà un po' in questi giorni, ma l'avevo dimenticato perché ho proprio cambiato totalmente il mio modo di vivere. Un'altra cosa di cui mi ero dimenticata, che magari per qualcuno potrebbe sembrare una piccola cosa, ma per me era molto grande, era il problema che avevo con i brufoli. E quindi voi ora mi vedete così, ma io fino a cinque mesi fa ero piena di brufoli. E lo sono stata da sempre, da quando ero ragazzina ho sempre avuto questo problema, io ho 25 anni e comunque questo problema non mi lasciava andare e per me era alquanto disturbante questa, questa cosa, io non riuscivo a guardare in faccia le persone perché mi vergognavo e speravo che non guardandole in faccia io non mi guardassero in faccia loro. E questo ovviamente capite che alla lunga poteva essere un problema e in che modo io ho superato questa cosa piano piano accettandola in realtà era un percorso che io avevo cominciato prima ormai da due anni e con eh, patrizia divine connection ci ha dato un bel colpo ehm, ho imparato a conviverci ad accettarli io prima non uscivo neanche per buttare il patume senza truccarmi. Ho imparato a non truccarmi più e a farmi vedere dalla gente esattamente così come ero, vergognandomi un casino. E pian piano questi sono andati via ed è stato un processo di amore nei miei confronti. Io non mi piacevo, ero brutta, ero grassa, e ero sempre così, eh? <ride> ero brutta, ero grassa, avevo i brufoli e non, non mi piacevo per niente, quindi ho cominciato questo percorso di, di amore verso me stessa, dove ho imparato ad amare prima di tutto quello che non mi piaceva. Ho avuto un compagno che ho incontrato ormai un anno fa, che da questo punto di vista mi ha aiutato tanto a salvarmi la vita. Perché un piccolo aneddoto, lui proprio mi, mi baciava questi brufoli per farmi capire che lui neanche li vedeva, quindi ho avuto anche una mano ovviamente come tutti, però um, ho proprio capito che se c'è una cosa che non ti piace è proprio quella cosa che devi farti piacere e avevo anche dei problemi con il cibo, non sono mai stata anoressica, non ho mai vomitato, anzi era un problema per me, proprio non riuscivo a vomitare, questo è un altro capitolo, e però ora ho fatto pace anche con il cibo, quindi mangio addirittura di più di prima e sono anche un pochino più asciutta di prima, quindi per farvi capire come possono cambiare le cose. Ne avrei da raccontare veramente infinite, quindi... Direi che queste sono le due cose, quindi l'amore verso me stessa, vorrei, potrei concludere così, l'amore verso me stessa in realtà ha permesso a me di amare gli altri e di accettare l'amore degli altri. Io ho avuto sempre dei compagni, fin da quando ero abbastanza piccolina, ma non, io non li amavo e mi mi chiudevo anche un po' all'amore sia delle persone che mi stavano vicino che in generale di, di tutti. E imparando prima di tutto a amare me, sono riuscita a trovare una persona che amo davvero tanto e ad accogliere il suo amore, eh, così come ad accogliere di più anche l'amore delle persone che mi stanno vicine e sono riuscita anche a, a dimostrarlo io, a me e, e agli altri. E questo... Ha, ha cambiato davvero tanto e penso che le persone che mi conoscono mi hanno potuto vedere cambiare in tutto questo periodo se ne possono accorgere e l'importante in realtà è che me ne accorga io e io da quando ho conosciuto patrizia la mia vita è proprio cambiata ho smesso di fare la brava bambina mh, Un'altra cosa interessante è che io avevo tantissime maschere perché avevo il complesso della perfezione, un pochino ce l'ho ancora, eh? avevo il complesso della perfezione e mh, volevo piacere a tutti e non si può piacere a tutti come ci dice sempre Patrizia e quindi io a seconda di chi avevo davanti indossavo una maschera perché ero convinta che quella persona eh, piacesse alla persona che avevo davanti quindi ogni volta personificavo sempre delle persone diverse e ho capito che così non andavo da nessuna parte, facevo una fatica immensa e non piacevo a nessuno. E quindi ho cominciato a dire, aspettate, fatemi essere la Jessica. E quindi ho cominciato a essere la Jessica e quello che non ho scoperto così, e anche con le persone, cioè dei miei amici, che proprio, cioè, mh, proprio con lo spirituale, ma, ma anche no, cioè zero di zero, e io ho cominciato a parlare apertamente di tutte le cose che parlo, magari con le persone del gruppo, del gruppo di sostegno che abbiamo. E a raccontare le mie cose, anche dei dettagli, sì, boh, a volte mi guardavano un po' male, ma in realtà non mi hanno mai rifiutata, cioè adesso mi dicono, ah sì, ma è vero che tu sei un po' così, vabbè, ma a me mi va benissimo essere un po' così, anzi, cioè, mi, mi piace da morire, cioè, a me piace che io sono quella un po' così, e in realtà... Comunque poi ti vengono a chiedere, non, non, non si scandalizzano, e questo è il bello, ho cominciato a parlare alle persone che io sto scrivendo un libro sul nuovo mondo, e cose che prima se ci pensavo, io dicevo, ma io, ma, che, ma aspetta che sto zitta, non lo dico a nessuno perché mi prendono per pazza, questo sto scrivendo un libro sul nuovo mondo, ho cominciato a dirlo alle persone che io... Tanto per capirci, dico normali, no? Magari che non hanno assolutamente questo tipo di apertura. E, e tu sei, ma che figata, dai, davvero! Ma non vedo l'ora di leggerlo! E io le prime volte ci rimanevo stupiti e dicevo ma. Ma veramente? Cioè, non, non mi stai prendendo in giro? Cioè. <ride> e quindi ho cominciato a fare i miei trattamenti alle mie amiche che non, non, non sono assolutamente nel mondo e tutte sono veramente colpite, stupite e piacevolmente sorprese. E quindi eh, ribadisco di nuovo che essere così non allontana, ma se mai avvicina. E se qualcuno, do, qualcuno dovesse allontanarsi, meglio. Perché comunque vuol dire che quella persona... Non fa per te, non è in grado di capirti, ma non perché è cattiva, poverina, perché magari non è pronta e, e va bene, va tutto bene, <ride> però non è un problema e anzi essere quello che sei rende libero te e permette agli altri di davvero di volerti bene, di volerti bene per quello che sei e ti vogliono più bene, ti vogliono più bene così, ti, ti accolgono di più. Wow, Jessica, non ti faccio più altre domande, spettacolo, intanto sono fioccate, Jessica sei bellissima fuori e dentro, sei meravigliosa, ti amo… Che bella che sei Jessica, grazie Jessica, che essere meravigliosa, cioè qui hai una, una schiera di fan incredibili e non vi ha raccontato praticamente niente, Io non pensavo ti saresti messa a parlare di questo ma va bene, <ride> va benissimo quello che hai detto, ma è stupendo, è stupendo, va benissimo così, eh, anzi magari hai dato una mano anche a qualcuno, sono sicura che tu hai aiutato qualcuno, c'è anche una testimonianza guarda qui cosa scrive renata una testimonianza di grande supporto complimenti alla tua giovane età stai prendendo in mano la tua crescita sta prendendo in mano ma voi non sapete cosa sta combinando jessica Vi <ride> ha detto tanto così di quello che sta facendo jessica mm? anche mio figlio all'acne eh, non hai preso nessuna medicina per il problema ti, ti intervistano anche no non ha preso medicine, jessica mm? Fatto. Ha, ha, ha fatto un sì. gran lavoro su di sé si possono fare veramente tante tante cose e diciamo che voi in genere siete più bravi di me perché comunque riuscite ad utilizzare gli strumenti di cui sono portatrice in modi che io non avevo neanche immaginato e poi ottenete perché certo certo a chi deciderà mh, oggi o in futuro di fare un lavoro con patrizia Fate il più possibile quello che lei vi dice di fare, <ride> perché davvero io ho sempre fatto tutto, ho sempre fatto tutto e anche di più, e, però davvero sono le cose che, che cambiano, che cambiano. Io abbiamo fatto i lavori con l'Anima Diamante di settimana in settimana, era all'inizio, per... Sei tre mesi, non mi ricordo neanche più, e tutte le settimane c'erano dei compiti sempre diversi, ma pratici, eh? cioè delle cose toste. E, mh, di settimana in settimana si cambia, cioè proprio da così a così. Quindi mh, sfruttate queste occasioni perché non ve li ridarà mai nessuno e davvero può soltanto essere qualcosa di utile per voi. Oh, grazie tesoro. Guarda, penso che quello che tu hai detto sia stato veramente d'aiuto a tante persone. Grazie di cuore Jessica per la tua testimonianza e perché ti sei messa in gioco così tanto. Da... Beh, a Jessica sono capitate. A Jessica... E anche a Edie e noi, anche agli altri, sono capitate delle cose veramente interessanti da fare, guardate a Liana che se la ride anche qua, <ride> delle cose da fare veramente, veramente toste. Il problema è che quando noi ci rifiutiamo, adesso magari in questo caso sono stata io la portatrice, non l'inventrice di questi atti magici da fare, eh, ma la portatrice perché glieli ho suggeriti, glieli ho suggeriti. Ma il fatto è che quando la vita ti pone di fronte a un ostacolo, un obiettivo o qualcosa da fare che è sfidante, tu non lo sai perché devi fare quella roba lì, ma la vita lo sa. E guarda caso la vita ha ragione perché da un atto, da un'azione, da, un da, un, da un gioco tra virgolette molto semplice poi vengono fuori dei doni immensi e, e Jessica è stata molto brava nel cogliere tutti questi doni, anzi ne ha visti più di me, quindi ha fatto un lavoro veramente mega galattico. Grazie ancora Jessica.